Sì, grazie Presidente. Buongiorno consiglieri. Mi scuso per la, per la voce, cerco di tenerla un pochino più, più alta. Presentiamo l'ultima variazione del bilancio di previsione 2017, 18 e 19, che il, il principio contabile indica analogamente il testo unico come il 30 di novembre è l'ultima data per approvare la variazione di bilancio per l'esercizio in corso, ricordando poi che siamo in preparazione per il bilancio di previsione per il triennio successivo. E, eh, mi preme sottolineare che in questo momento qui, visto che abbiamo eh, eseguito un'alta variazione di bilancio durante il mese di ottobre, che ha risistemato eh, alcune criticità che erano presenti sul bilancio di previsione del 2017, questa è una variazione di bilancio che eh, mantiene il saldo di finanza pubblica, anzi lo migliora per l'annualità 2017 e eh, lo rettifica seppur di poco per l'annualità 2018 e 2019, è una variazione conservativa eh, che soddisfa tra le altre cose anche i requisiti del, dell'equilibrio di finanza pubblica soprattutto sul 2017 e viene eseguita a seguito di quelle che sono le criticità come voi avete visto leggendo la variazione in merito agli accantonamenti al fondo passività potenziali che sono stati occorsi eh, per adeguare le poste di bilancio nel 2017. Da ricordare e eh, da notare nella variazione eh, soprattutto le maggiori entrate che sono state certificate dalle strutture capitoline quindi dai dipartimenti e in particolare quello del Dipartimento delle, delle Entrate, e le ricordo perché sono sostanziose, eh, abbiamo IMU arretrati per 39.817.000, ICI arretrati per 9.559.000, addizionale IRPEF arretrati 1.964.000, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari 6.253, diritti di segreteria di atti urbanistici ed edilizi, edilizi per 2.580.000, COSAP permanente e temporanea 6.616.822, tasi arretrati 1.189.945.72 e queste sono le maggiori entrate che... Silenzio in aula detto, per favore, so, consiglieri e cittadini presenti, netto, cortesemente. Prego Assessore. Grazie. Al netto dell'accantonamento obbligatorio in base al, ai parametri stabiliti dalla legge di bilancio per il Fondo Crediti di eh, pari a 9.695.931.09 le entrate sono disponibili per la variazione eh, faccio notare che la scelta anche prudenziale a seguito anche del, del, del benestare sia dell'assessorato che della sindaca per quanto riguarda l'estinzione anticipata dei mutui che voi trovate all'interno della, della variazione perché è la parte più cospicua abbiamo provveduto a presentare eh, all'assemblea capitolina la alla votazione sull'estinzione anticipata dei mutui per un totale di eh, 99 milioni eh, aggiungo perché in seguito dalla, la, durante la commissione di ieri è stato richiesto eh, un'analisi dei criteri con i quali sono stati selezionati i mutui che vengono indicati all'interno della variazione quindi riporto una nota che è arrivata e quindi con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il MEF è stato approvato il modello per la richiesta da parte dei comuni del contributo previsto al comma 1 articolo 9 del decreto legislativo 113 del 24 giugno 2016 come modificato alla legge 7 agosto 2016 numero 160 per i costi sostenuti o da sostenere per gli indennizi per l'estinzione anticipata totale o parziale dei mutui e prestiti obbligazionari nell'anno 2017. La richiesta deve essere formulata esclusivamente con le modalità telematiche poi è stato scambiato il termine perché all'epoca del calcolo era la precedente scadenza dal 31 di marzo e prevede la firma digitale del sindaco e responsabile del servizio finanziario che è una richiesta che noi abbiamo già fatto e questa è la delibera con il quale si chiede l'autorizzazione per l'estinzione dei muti. Quindi in relazione al decreto sono state individuate 22 posizioni di mutui per un debito residuo al 31 dicembre 2017 di circa 100 milioni di euro, che poi sono 99,415,515,99 come indicato all'interno della variazione. A carico della gestione ordinaria, che presentano un tasso di interesse contrattuale al di sopra delle attuali condizioni di mercato e che non sono state oggetto di precedenti rinegoziazioni. Quindi sono stati identificati di quelli che ci abbiamo, quelli che rientrano nelle caratteristiche. Le caratteristiche sono una vita residua tra 11 e 16 anni, che sono dentro il decreto, un tasso fisso da un minimo del 3,708% a un massimo del 4,05%, identificate nel decreto, e per quanto riguarda i tassi variabili, con spread compresi tra il 4,07 e il 4,75. Quindi l'obiettivo dell'Ufficio è quello di estinguere tali posizioni eccessivamente onerose utilizzando il contributo statale per finanziare l'indennizzo e contestualmente rifinanziare il capitale rimborsato anticipatamente a condizioni più favorevoli rispetto alle attuali, ossia se io procedo a fare l'estinzione anticipata quindi libero spazi di finanza pubblica negli anni successivi perché ai fini del calcolo dell'interesse il decreto ministeriale stabilisce il range con il quale possono essere selezionati i mutui e, sono stati, e hanno tutte queste caratteristiche qui dal punto di vista del saldo di finanza pubblica, sia la quota interessi che la quota capitale libera spazio per utilizzare o altre forme di finanziamento o nuovi mutui per finanziare le opere successive che noi potremo mettere a condizioni più vantaggiose rispetto a quelli che sono estinti. La logica che abbiamo utilizzato è questa. Quindi l'operazione dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre del 2017 il buon esito dell'operazione dipenderà dalle condizioni l'assinazione da parte del Ministero dell'Interno del contributo del finanziamento di tutto parte dell'indennizzo, l'ottenimento da parte del sistema creditizio di prestiti atti a finanziare il capitale estinto nel rispetto del limite del costo globale anno massimo delle operazioni di butto effettuate nell'ente, ai sensi del decreto ministeriale del 16 giugno 2015. Tali condizioni appare particolarmente problematiche da realizzarsi, stante l'attuale difficoltà del settore creditizio a allogare i finanziamenti agli enti locali. A caso noi abbiamo utilizzato l'avanzo di amministrazione solo per liberare spazio e avere la possibilità negli anni successivi di applicare avanzo senza riaumentare l'indebitamento. Questa è la prima fase dell'operazione di estinzione dei mutui e c'è eh, allegata, poi magari la metto a disposizione dei consiglieri, anche la tabella eh, con l'identificazione dei mutui e quindi anche il debito residuo, il debito originale. La rata, il tasso, la vita residua e eh, la penale, quindi la richiesta penso, della consigliera Montella eh, può essere esaudita con questo, però la metto a disposizione che si la possa verificare in merito alla, alla scelta che è stata fatta. Continuo sull'analisi sulla, sull della variazione e poi se vado fuori con i tempi, il Presidente me lo, me lo ricordi per cortesia indicando che nelle poste più significative viene accantonato al fondo passività potenziale il porto di 17 milioni e 300 mila a seguito della retroadattazione da parte della Regione Lazio della determinazione della tariffa di accesso al TMB colari non compresi nel piano finanziario tariffa per l'anno 2017 della, del, di Ama. Per il Dipartimento risorse economiche è richiesto l'accantonamento al fondo passività potenziale di 961 euro nelle moli di definizione del contenzioso relativa all'accesso a titolo gratuito alle banche dati, ASCI e motorizzazione sempre il Dipartimento Risorse Economiche ha chiesto l'accantonamento al Fondo Passività Potenziale di quota dei proventi di violazione al del codice della strada accertate con autovelox a partire da enti proprietari sulle strade e gli enti accertatori nelle moli di individuazione dell'effettiva ripartizione per un importo di 700.000 euro a seguito di nota del Dipartimento Mobilità dall'asclusione della riconciliazione con l'ATAC dell'accantonamento effettuato a fondo passività potenziali per euro 31 milioni 7,92, perché viene rimodulato, perché contemporaneamente viene richiesto l'accantonamento per le annualità successive di 20 milioni di questa parte che noi abbiamo. L'Ufficio di Ragioneria ha ricevuto molte richieste di finanziamento di emersione dei debiti fuori bilancio Presentate le strutture capitoline da accantonare al fondo passività potenziale per un importo di 11.479.000 Le altre strutture capitoline hanno richiesto stanziamenti di spesa per 39.751 relativamente al 2017 e 200.000 euro per il 2018 e il 2019, finalizzate a garantire l'ordinario funzionamento dell'amministrazione e la remunerazione di situazioni potenzialmente atte a recare pregiudizio al patrimonio dell'ente. La manovra produce effetti del 2017, anche per il 2017, 2018 e 2019 e l'accantonamento a fondo, fondo credito di precipità l'avevo già indicato. Questo è il parere, questa è la variazione. Ricordo le maggiori spese. Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana. Quindi, accordo transattivo impresa Uniter-Consorzio statale di liquidazione per il riconoscimento di riserve relative all'appalto per l'allungamento della via Tiburtina per 14 milioni e 500 mila. Integrazione delle utenze elettriche per 10 milioni e 100. Integrazione delle utenze idriche per 7 milioni. Integrazione del contratto di servizio di illuminazione per 4 milioni. Illuminazione di Torretta di Piazza Venezia per per 1.000 euro Dipartimento di risorse economiche e agevolazione dei tariffari e per 4 milioni Ragione via generale maggiori a seguito del riconoscimento dei debiti fuori bilancio abbiamo istituito un piccolo fondo di 150.000 euro perché dal momento in cui viene fatto il riconoscimento al momento della liquidazione se potessero incorgere, insorgere scusate, degli interessi Abbiamo un fondo di protezione per quanto riguarda l'adeguamento del, del riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Ricordiamo che eh, abbiamo avuto segnalazioni di mecenatismo per quanto riguarda la valorizzazione del giardino Caffarelli e del giardino De Vico per 360.000 euro con un finanziamento di Enel Green Power e l'allestimento della sezione del foro di Traiano del Museo dei Fori Imperiali Mercati di Traiano da parte di Ferrari S.P.A. per 200 16 e 800 abbiamo indicato anche eh, le spese necessarie per i municipi quindi sia il, il primo per 42.000 euro il terzo per 723 il terzo manutenzione straordinaria della strada per 300.000 euro il municipio sesto per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria in via dell'archeologia per 100.000 euro il municipio settimo manutenzione straordinaria del passo Lombardo via Ranuccio Bianchi Bandinelli per 900.000 euro, tutte finanziate con sanzioni della legge urbanistica, 40.000 euro eh, alla sovrintendenza per la memoria dei caduti della strage di Via Fani il 16 marzo con alienazione delle partecipate come già indicato precedentemente. Per quanto concerne il Dipartimento Infrastrutture e Mautenzione Urbana, segnalate emersione di ulteriori debiti fuori bilancio per un importo di 13.611.000, illuminazione pubblica, nuovi impianti realizzati tra il 2009 e i successivi 9.657.000, nuovi impianti eseguiti su richiesta del Dipartimento e periferie 3.896.825, impianti speciali di scuole ed uffici 19.000 euro, impianti antifurti, Scuola Paolo Biocca, via Galvani, 4,6 per 15.000 euro. Impianta Artifurto, scuola di via Paterni per 23.000 euro. Grazie.